Il, il nuovo ciclo si intitola Storia in costruzione, nuovi orizzonti della storia contemporanea. Il nostro obiettivo con questi incontri è quello di discutere nuove prospettive della storia di ricerca, appunto, della storia contemporanea, anche in filoni più classici, come ad esempio oggi eh, riguardo alla storia della chiesa. E, um, vi ricordo i prossimi appuntamenti che saranno il primo di storia ambientale il 28 di ottobre e poi di storia Comun della comunicazione politica il um, 5 di novembre. Saranno pubblicizzati sul nostro sito. E, um, sono molto contenta di riaprire il ciclo autunnale eh, con il professor Viganò perché questo incontro era previsto per marzo ma ovviamente era stato cancellato. Eh, per ovvi motivi e, e quindi adesso abbiamo deciso di riproporlo in, in una versione virtuale e, come dicevo con questo ciclo vogliamo andare ad indagare o discutere di nuove prospettive di ricerca in questo caso la prospettiva di ricerca innovativa sarebbe quella della storia dei media all'interno della storia della chiesa contemporanea e questo combina un po' anche la ricerca che stiamo facendo nell'istituto sul tema della mediatizzazione dal 2017. E non mi dilungo su questo perché vorrei sentire la... la quello che avrà da dirci il professor Viganò, che introduco brevemente, è vicecancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze e della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. Si è occupato di cinema, sin suoi studi de, de, cinema e chiesa, sin dai suoi studi dottorali. È stato a lungo presidente della Fondazione dell'Ente dello Spettacolo della CEI e direttore della rivista Il Cinematografo. È stato prefetto della Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede dal 2015 al 2018 e tra le sue pubblicazioni vorrei ricordare, attraverso lo schermo, Cinema e cultura cattolica in Italia, un'opera un, un in tre volumi in tre origini ai giorni nostri, e soprattutto il cinema dei papi, eh, che è il libro di cui parlerà in maniera più eh, estesa oggi. Mi lascio subito la parola al professor Viganò e, e buon seminario a tutti. Grazie, grazie al professor Cao e a professoressa Tenaglia. Dunque, eh, io cercherò intanto di mh, eh, motivare il mio intervento in questo vostro percorso di approfondimento che è appunto legato eh, alla, storia e alla storia e allo studio della storia eh, a partire dai processi di mediatizzazione o comunque a partire dell'interesse eh, per, per i media e devo dire che quello che io affronterò che ha soprattutto come focus la politica culturale e cinematografica della santa sede eh, si colloca però in un ambito di studi che da molti anni già eh, è attivato penso ad esempio come l'attenzione al rapporto tra la santa sede e le politiche cinematografiche fossero eh, messe mh, a frutto negli studi confluiti poi nella grande storia del cinema italiano curata da brunetta e, e in genere in tutti i filoni che si occupavano eh, di storia del cinema quali erano gli elementi centrali che gli studiosi hanno affrontato almeno fino a 30 anni fa nella, nella prospettiva del rapporto tra chiesa e cinema erano eh, focalizzati su due momenti eh, in particolare anzitutto eh, da metà degli anni 20 fino a tutti gli anni 30 eh, e poi dal dopoguerra fino a quasi alla fine degli anni 60 perché la polarizzazione degli storici del cinema era attorno a questi due poli perché nel primo polo temporale, quindi gli anni 20 e 30, eh, si sviluppò quell'atteggiamento fortemente di controllo, di rigore, che poi sfociò nelle severissime schede del Centro Cattolico Cinematografico, che fu appunto eh, istituito nel 1935, era coordinato dall'alta direzione dell'azione cattolica non c'era ancora la conferenza episcopale italiana quindi la chiesa era un po eh, diciamo coordinata dall'azione dall cattolica dall'alto commissariato dell'azione cattolica nel secondo polo temporale invece il momento che va dal, dal secondo dopoguerra fino a metà degli anni 60, invece è stato studiato dagli storici del cinema eh, al di là di qualche caso specifico che poi magari eh, di cui poi faremo cenno, soprattutto perché è il momento in cui si sviluppa eh, il grande circuito eh, delle sale cattoliche dipendenti dall'autorità ecclesiastica eh, tutto questo attraverso appunto eh, un, un riconoscimento di un ruolo non commerciale, più sociale delle sale del cinema parrocchiali, che portò però a metà degli anni 60 in Italia ad avere il 50% degli schermi di proprietà ecclesiastica, quindi si costruì un grande circuito, che naturalmente non era un circuito di prima visione, era un circuito di seconda, di terza visione, ma rappresentava certamente anche in termini eh, economici, oltre che in termini di impatto eh, sociale e culturale, un fenomeno di particolare attenzione per gli studiosi. E, e quindi questi furono i due momenti. In questo secondo momento si sviluppò anche quella che fu poi la metodologia del Cineforum, che ha visto nascere anche metodiche diverse, quelle legate al Centro eh, Studi Cinematografiche, C, piuttosto che quello legato al metodo del San Fedele di Milano, o ancora invece alle scuole più rigorose legate a padre eh, Nazareno Taddei. Quindi, diciamo, non è, non è una novità l'interesse dello studio rispetto alle politiche culturali, chiamiamole così in maniera eh, generale, della Chiesa eh, da parte degli studiosi di cinema. Eh, poi eh, si sono verificate anche alcune situazioni che hanno portato gli studi ad essere eh, degli studi anche molto specifici, di microstorie. Penso ad esempio a tutto il gruppo che ruotava e ruota attorno a quella che era l'alta la, scuola di specializzazione in comunicazione sociale dell'Università Cattolica di Milano. Lì, per esempio, penso a tanti studi eh, che sono stati coordinati da Elena, Mos Elena Mosconi, Raffaele De Berti, eh, su proprio delle microstorie, per esempio eh, un concorso cinematografico cattolico nel 1910 nella diocesi di Milano, piuttosto che alcune esperienze cineforiali, oppure a un sacerdote di Como eh, che era appunto un grande animatore di cinema. Quindi lì eh, si è creato una sorta di gruppo di studiosi, di giovani studiosi che poi negli anni sono cresciuti e sono diventati dei, dei grandi riferimenti eh, anche oggi in alcuni ambiti eh, del rapporto eh, tra lo studio del cinema e lo studio delle pratiche all'interno della Chiesa. Penso pure anche alla Scuola di Bologna come di fatto si è occupata più che di cinema, penso ad esempio eh, al grande lavoro di Ruozzi eh, sul concilio e sulla rappresentazione del concilio alla televisione, oppure anche eh, al gruppo attualmente che c'è eh, in statale attorno a Subini, ai prim che ha sviluppato quindi anche a tutti gli studi eh, che si sono svolti sia sui documenti che, sono, che anche sulle pratiche anche su alcuni elementi particolarmente, eh, su cui è particolarmente attento Subini penso ad esempio alla censura, la pornografia eccetera penso anche agli studi eh, tra la sociologia e la storia di Peppino Ortoleva eh, sui cambiamenti, soprattutto epocali, di un'Italia cattolica che è rimasta cattolica, geograficamente intesa, per moltissimo tempo rispetto ai paesi d'Europa, ma poi in brevissimo tempo eh, diciamo, ha, ha allargato le maglie eh, al punto tale da non riconoscersi più come un paese a... Diciamo, a caratura culturalmente determinata dal punto di vista eh, cattolico. Quindi diciamo, ci sono stati una serie di studi, una serie di gruppi di lavoro, di, di centri di ricerca eh, che hanno eh, posto attenzione a questo tema. Da lì appunto si è sviluppato, ha, ha trovato anche dei momenti più di sintesi appunto la professoressa tenaglia ha ricordato questi tre volumi che ho curato con Ruggero geni che è stato un momento un po di raccolta come fosse una call degli studiosi che circa 17 anni fa avevano affrontato tematiche tangenti al rapporto tra chiesa e cinema ed è stato un momento particolarmente interessante ma da lì poi sono partiti dei percorsi penso ad esempio attorno al ruolo che la radio vaticana ha avuto penso allo studio di eh, Raffaella Perin, oppure alla mediatizzazione dei pontefici, qui la stessa eh, professoressa Tenaglia ha fatto un ottimo saggio su Pio XII, penso alle, alla ricezione del concilio da parte dei media, molti studi hanno anche eh, diciamo, valicato l'ambito dei mass-mediologi e degli storici per entrare anche nell'ambito dei teologi. Questo mi pare sia un po' il contesto dentro cui si collocano i vari percorsi di studio tra la storia, la sociologia della cultura, il cinema eh, e la storia dei media. Certo, all'interno della Chiesa invece che cosa abbiamo avuto? Abbiamo avuto più che altro un'attenzione sui documenti, penso ad esempio un'opera titanica eh, che eh, fece un gesuita, Enrico Baragli, un'opera nella quale ha raccolto tutti i documenti della Chiesa sulla comunicazione, quindi dai documenti sulle icone ai testi, eccetera, fino a giungere appunto negli anni 60 ai media di massa. Eh, poi penso eh, ad esempio a un capitolo particolarmente felice, anche se molto complesso, eh, che fu quello legato agli studi di padre Nazareno Taddei che noi associamo alla vicenda della dolce vita ma appunto padre Nazareno Taddei era il momento eh, gli anni 60 in cui lui aveva sviluppato i suoi primi manuali e d'altra parte non dimentichiamoci che all'inizio degli anni 60 avevamo lo sviluppo delle semiotiche strutturaliste quindi diciamo i suoi studi di lettura eh, contornuale delle immagini che in qualche modo, pur non essendo lui un semiologo, eh, entravano in osmosi con quelle che erano le acquisizioni scientifiche di quel momento sulle scienze del testo, ha portato per esempio padre Nazareno Tadei a fare una riflessione sul film che era forse troppo avanti rispetto alla percezione eh, possibile anche all'interno della Chiesa, tant'è che appunto eh, a lui costò, costò molto, dovette lasciare il centro San Fedele e insomma eh, le vicende che conosciamo eh, attorno a questa eh, vicenda. E poi, eh, per quanto riguarda invece la Chiesa italiana, il momento forse eh, più significativo, perché eh, veniva appunto nell'epoca del Concilio, eh, furono le, le settimane sociali dei cattolici nel 62 che fu, fu una settimana sociale dedicata esattamente ai mezzi di comunicazione di massa. Certo, successivamente poi sono molti momenti di riflessione eh, sui media, sui documenti, ma diciamo è più eh, prevedibile che eh, oggi ci sia. Fatta questa premessa, voglio cercare di, di per quello che riesco, insomma, di raccontarvi un po' come si è eh, giunti alla Costituzione della Filmoteca Vaticana e come questa eh, istituzione è l'erede di una lunga storia che è fatta a volte anche di conflitti all'interno eh, della Santa Sede, conflitti rispetto a posizioni molto differenti. Certamente però c'è una data da ricordare che appunto il febbraio del 1959 perché? Perché in quella data eh, Giovanni XXIII, al suo secondo anno di pontificato, firma un motu proprio, quindi un documento che lo impegna personalmente, dal titolo Bonis Pastoris, in cui formalizza la nascita della firmoteca Vaticana. Come vi dicevo, Giovanni XXIII istituisce, eh, diciamo, da eh, forza istituzionale, a quella realtà che ha avuto però una lunga gestazione eh, nei rapporti tra eh, cinema eh, e media e che affonda le radici nel lontano 1948 quando eh, presso la Santa Sede viene istituita una commissione che si chiama Pontificia Commissione per la Cinematografia Didattica e Religiosa. Quindi diciamo che la Filmoteca Vaticana non rappresenta una novità, piuttosto, per quello che io comprendo, rappresenta un po' uno spartiacque tra due atteggiamenti diversi eh, della Santa Sede nei confronti del cinema. Prima della Filmoteca abbiamo un atteggiamento che attraversa un po' tutto il pontificato eh, di Pio XII e anche quello di Pio XI, eh, un atteggiamento che potremmo chiamare della doppia pedagogia, cioè da un lato un grande incoraggiamento eh, in, di, di azione nel mondo del cinema e dall'altra parte però anche un grande richiamo eh, all'attenzione morale, quindi diciamo tra incoraggiamento e ammonimento, questo potrebbe essere il binomio che definisce la pedagogia, la doppia pedagogia dell'epoca prima dell'istituzione formale della Filmoteca Vaticana. Successivamente, certo, siamo praticamente eh, all'inizio de de degli anni 60, ci sarà il Concilio, ci sarà un ripensamento del rapporto Chiesa-Mondo e quindi anche la Filmoteca rappresenta in qualche modo simbolicamente la rivisitazione della Chiesa eh, rispetto ai mezzi di comunicazione. Ma siccome eh, Giovanni XXIII, abbiamo detto, raccoglie un'eredità, cerchiamo di capire da dove nasce questa eredità, quali sono i passaggi strategici o comunque perlomeno centrali di questa lunga storia. Certamente un, un pontefice che dobbiamo richiamare è Pio XI. Pio XI eh, nel febbraio del 1992 appunto diventa Papa e ehm, pochi giorni dopo permette, autorizza la visione delle riprese eh, della sua elezione quindi poss possiamo dire che con Pio XI si inaugura in qualche modo eh, eh, il documentario pontificio e quelle immagini che Pio undicesimo autorizza a visionare in Vaticano della sua elezione troveranno poi spazio in un vero e proprio documentario dal titolo Nella Roma dei Papi che eh, fu approntato dall'Istituto Cinematografico Educativo Morale San Marco. Quindi possiamo dire che con Pio undicesimo eh, e con questa autorizzazione a visionare le, le riprese della sua elezione abbiamo l'avvio di quella che eh, come nel vostro istituto ben conoscete possiamo chiamare la mediatizzazione della figura del pontefice una mediatizzazione che più undicesimo naturalmente cerca di governare eh, d'altra parte non dimentichiamoci che eh, siamo negli anni 20 e 30, eh, il pontificato di Pio eh, XI ed è il momento in cui c'è una grande crescita e una grande influenza soprattutto dell'industria cinematografica e quindi possiamo dire che Pio XI fu colui che impostò eh, su basi eh, rinnovate eh, il rapporto tra Santa Sede e Chiesa, un rapporto che sarà poi sviluppato molto dal, da, da Pio XII. Però ho detto che Pio XI inaugura su basi solide e nuove questo rapporto. Perché nuove? Perché c'era stato un prodromo, c'era stata un'origine del rapporto tra la Santa Sede e la Chiesa. E questa origine noi eh, la individuiamo nelle famose immagini di Leone XIII, eh, siamo nel 1998, eh, sono immagini importanti eh, di un operatore dell'America Mutoscope and Biograph eh, Company e queste immagini molto spesso si dice sono dei fratelli Lumière, no, eh, queste immagini appunto... Eh, non solo dei Fratelli Lumiere ma poi noi sappiamo che col tempo la conservazione ha portato sì che a volte succedano anche eh, delle, diciamo, eh, delle incongruenze di paternità ma dagli ultimi studi e dal ritrovamento appunto nelle varie eh, cineteche del mondo eh, questo ci viene confermato e queste immagini che cosa rappresentano? Rappresentano un pontefice anziano, 88 anni e viene rappresentato nel luogo per lui familiare, nei giardini vaticani e, e quindi diciamo c'è un momento iniziale in cui Leone XIII, dopo quattro mesi, decide di farsi riprendere perché per lui era molto incerta questa questa decisione eh, era molto combattuto, ma alla fine cede, si fa riprendere, e questo però segna anche dal punto di vista simbolico il rapporto tra Chiesa e cinema, tra Chiesa e la settimana, perché? Perché non solo il Pontefice si fa riprendere, si fa immortalare in queste immagini nei Giardini Vaticani, ma a un certo punto il Papa eh, benedice eh, davanti al, all'operatore all che cosa vuol dire? Vuol dire che in qualche modo questa benedizione passa attraverso il, eh, la camera da presa, passa allo spettatore idealmente quindi è come se nel rapporto tra cinema che vuol dire cinema industria cinema distribuzione, cinema pratiche di visioni e fruizione e la Chiesa si stabilisce un rapporto di benevolenza, appunto di benedizione. Quello fu il primo momento e eh, ci si rese subito conto della portata simbolica e di grande impatto che potesse avere eh, questo breve filmato, tant'è che per proteggere la sacralità del Pontefice, della sua figura, eh, del Papa, la distribuzione che di questo piccolo filmato, venne fatto eh, in America era una distribuzione sotto uno stretto controllo dell'autorità ecclesiastica quindi era molto importante garantire che la visione del pontefice del primo pontefice ripreso dal nuovo strumento che poteva registrare il, appunto il movimento eh, fosse appunto rispettoso della sacralità del pontefice ecco perché non poteva essere eh, proiettato in eh, teatri profani e soprattutto il motivo eh, per cui eh, doveva essere preceduto da una sorta di introduzione da parte di qualche teologo o comunque qualche prelato o sacerdote quasi una sorta di avvio della metodologia del cineforum antelittera bene dentro questa, questa, questo quadro iniziale di benevolenza eh, siamo chiamati a leggere eh, le politiche del rapporto tra chiesa, tra Santa Sede soprattutto, e cinema. E in particolare eh, il rapporto eh, in, tra cinema e Santa Sede con un focus attento alla mediatizzazione della figura del Papa. E eh, diciamo, abbiamo parlato eh, di come Pio XI permise la visione dei... Delle immagini della sua lezione, di come tutto questo aveva un prodromo che è appunto Leone XIII, e eh, noi sappiamo che dopo Leone XIII, eh, Pio X e Benedetto XV non si interessarono particolarmente eh, del cinema, quindi eh, la figura che eh, raccolse questa inizia, iniziale benedizione da parte di Leone Tessino, suo appunto più undicesimo, più undicesimo che si trova anche negli anni eh, del fascismo e, e, e per cui eh, in questo momento la Santa Sede cercò di affinare il tema del documentario grazie a un rapporto privilegiato con il luce, con l'Istituto Luce. Certo, siamo in anni molto complessi, molto difficili, ma c'è anche il clima della conciliazione 1929, quindi in quegli anni dapprima c'è una spinta verso un processo di convergenza, quindi un processo che permettesse realmente alla Chiesa di avvalersi dell'istituto luce come l'istituto attraverso il quale affinare la propria estetica pontificia, chiamiamola così, e avviare quel processo di mediatizzazione della figura del pontefice, ma insieme però si colse subito anche il pericolo che era insito in questo processo di convergenza e il pericolo era appunto eh, questo eh, connubio troppo stretto con il fascismo e quindi era necessario trattare eh, per individuare certamente i canoni di rappresentazione ma anche eh, i, i processi di distribuzione che fossero in grado di eh, reggere il confronto con i processi di distribuzione propagandistico del regime quindi poteva esserci una convergenza ma anche una strategia di non sudditanza e di non inglobamento in quella che era la propaganda di regime del fascismo e quindi c'era una forte attenzione all'estetica e anche alla pretesa di eh, gestire degli spazi. Ora, questo accordo, eh, sempre molto teso, sempre degli equilibri molto precari, eh, trovò un momento eh, interessante eh, nell'accordo con la Santa Sede a proposito della conciliazione tra l'Italia e il Vaticano. Eh, questo fu un momento molto importante. Eh, certo, ehm, un momento eh, non, non scevro da alcune possibili strumentalizzazioni. In quel momento chi era segretario di Stato era Pacelli e Pacelli che diventerà poi il successore di Pio XI con il nome appunto di Pio XII eh, ebbe eh, tra le mani anche un dossier su una cineteca di proprietà della Santa Sede. Quindi, diciamo, questo legame con l'Istituto Luce permetteva anche un confronto su alcuni sviluppi possibili, ma questo sviluppo che era appunto la proposta di una cineteca di proprietà della Santa Sede ehm, la, non andò poi di fatto in essere perché... perché era un rapporto intanto molto complesso col fascismo e poi perché ehm, era un, un investimento elevato che la Santa Sede non poteva permettersi e quindi da quel momento iniziano non solo per questo motivo naturalmente a, eh, a incrinarsi i rapporti anche con l'Istituto Luce non dimentichiamoci per esempio che a Milano c'era un'istituzione diocesana che si chiamava Cuce, il Consorzio eh, Educativo eh, del Cinema eh, Cattolico, e nel 1933 eh, fu diffidato perché questo termine Cuce era troppo assonante all'Istituto Luce, tant'è che il Cuce divenne il Consorzio cinematografico educativo eh, CCE, quindi perse appunto la U per evitare una confusione. E eh, quindi eh, forse l'abbiamo perso, almeno io non sento. Eh, sì, mi stavo domandando la stessa cosa. Si, confermo e... che non si sente più. Ok. Anche prima ha avuto un problema e... È attivato lei l'iPad, quindi forse ora entra con un altro... No, sperando che se ne sia accorto più che altro. Forse... Professor Viganò? Forse se provi a mettergli il microfono in muto si accorge che... Ok. Like Dovrebbe attivare il microfono perché è chiuso. Ecco, grazie. Scusatemi, ma questo è... Vedete, sono i media vaticani. <ride> Va bene. Allora, dicevo appunto, le tensioni si, si, si presentano e in questo quadro eh, dobbiamo inserire quello che avvenne il 12 febbraio del 31, cioè l'inaugurazione della Radio Vaticana. Perché? Perché certo non sarà un elemento di cui io mi occuperò, però questo aggiunge un tassello, non solo rispetto appunto al rapporto della, della Chiesa Cattolica, della Santa Sede con i media, in particolare con la radio, che avrà un grande ruolo durante tutto il fascismo, la Seconda Guerra Mondiale, eccetera, ma eh, anche perché abbiamo eh, una rappresentazione non più solo del pontefice, in movimento, cioè non più una rappresentazione cinematografica del pontefice, ma in tutto il mondo eh, giunge la voce del pontefice attraverso eh, un film sonoro. Quindi siamo in un contesto in cui anche l'evoluzione dei media vanno a modificare la percezione anche del pontificato, della presenza del pontificato nel mondo. E arriviamo finalmente eh, al successore di Pio XI, a Pio XII. E sono i momenti in cui negli anni 30 e 40 eh, si affaccia l'idea di costituire un archivio mh, cinematografico e una sala di, una sala di proiezione scusatemi, in Vaticano. Cioè eh, in quel momento si sviluppa eh, questa idea, prende corpo... E eh, questo dice anche la visione di Pio XII sui media. Non dimentichiamoci che Pio XII ha vissuto gran parte eh, della sua esperienza in segreteria di Stato eh, e quindi aveva ben chiara la forza eh, che un'istituzione come il cinema aveva eh, sulla propaganda e sulla costruzione di immaginari sociali e su atteggiamenti. Quindi, diciamo, Pio XII ebbe molta attenzione a quello che era il medium in quel momento eh, diffuso che era appunto il cinema e eh, quindi lui mette a frutto quelle conoscenze eh, che ebbe anche girando il mondo eh, rispetto ai media e che cosa fa? Cerca di eh, seguire personalmente tutti i passaggi cruciali della politica cinematografica della Santa Sede e non dimentichiamoci per esempio quanto lui seguì la campagna moralizzatrice eh, del cinema a Hollywood che appunto giocò anche eh, Pio XI con addirittura una lettera enciclica La Vigilanti Cura nel 1936 e poi anche le grandi relazioni che eh, sviluppò quando era segretario di Stato con l'Organizzazione Cattolica Internazionale du Cinema, Locic, che oggi ha cambiato nome, ma appunto era una grande realtà che faceva riferimento delle realtà sia produttive che distributive di cinema in tutto il mondo. Da Papa Pio XII si occupò molto di cinema, lo fece con dei discorsi, lo fece con delle encicliche penso soprattutto a Sacre Virginitas del 1954 e Miranda Prorsus del 1957, Miranda Prorsus che già amplia l'attenzione oltre al cinema, e poi eh, due grandi discorsi eh, che si intitolano il primo discorso sul film ideale e il secondo discorso sul film ideale del 55, che sono insieme una vera e grande trattazione sul cinema e sulle questioni eh, della rappresentazione del male nel cinema sulla, sul rapporto tra eh, testo visivo e spettatore e così via dunque eh, Pio XII segue ed è molto attento a ciò che si svilupperà all'interno della Santa Sede per quanto riguarda le politiche cinematografiche che cosa abbiamo in quel momento? c'è il desiderio appunto di fare qualche cosa di aprire una, una sorta di archivio cinematografico una sala di proiezione del cinema in Vaticano ma naturalmente ci sono anche posizioni differenti e la prima posizione fa riferimento a un Monsignore che si chiama Monsignor Prosperini il quale eh, aveva una visione eh, molto centrale di questo organismo cioè lui eh, vi cito proprio tra virgolette eh, un appunto che ho trovato eh, a firma sua all'allora eh, Montini, segretario di Stato, eh, sostituto, scusate, in segreteria di Stato, in cui diceva Prosperini che questo organismo avrebbe dovuto essere tra virgolette organo supremo gerarchico nel campo cinematografico. Questo era il motivo per cui. Eh, lui si diede molto da fare per cercare uno spazio all'interno del Vaticano dove porre anche una sala di visione sull'altro versante però, quindi sul versante eh, molto differente rispetto a questa visione di Prosperini, ci stava il sostituto della segreteria di Stato, cioè Montini e eh, soprattutto un prelato americano, Monsignor O'Connor che venne chiamato come presidente della eh, Commissione Pontificia. Quindi, diciamo, si crearono eh, queste tensioni: tensioni naturalmente che eh, trovò un, trovarono un esito eh, nei confronti positivi rispetto alla prospettiva Montini e O'Connor. Tant'è che nel 1950 non dimentichiamoci che era il 48 l'anno in cui fu eh, istituita la Pontificia Commissione per la Cinematografia Didattica e Religiosa, eh, nel 50, quindi solo due anni dopo, il presidente O'Connor esautora eh, Prosperini non condividendo visioni e metodi e nello stesso momento Montini come sostituto informava che il Papa eh, intendeva riformare l'organismo del 48, la Pontificia Commissione. Riformare voleva dire non solo aver dato un orientamento molto preciso, cioè non di organismo centrale e gerarchico, e quindi più di valorizzazione anche degli organismi internazionali, ma voleva dire soprattutto fare conti anche con persone nuove, perché i progetti hanno le gambe delle persone che le portano e quindi furono chiamate eh, due nuove figure. Una figura che eh, troveremo anche molto all'interno eh, del cinema, non solo della Santa Sede, ma eh, del cinema in Italia, in particolare legato a quella che era l'ente dello spettacolo, che è appunto Don Albino Galletto, e l'altro è un monsignore polacco, eh, Monsignor Descour che fu di fatto il vero protagonista poi della realizzazione della Filmoteca Vaticana. Quindi inizia questo tipo di riforma e eh, nel 1952 quella che era la Pontificia Commissione per il Cinema Educativo e Religioso diventa la Pontificia Commissione per la Cinematografia, ma solo due anni dopo, quindi nel 1954, ancora abbiamo un cambio di nome. E questo è molto interessante perché, perché si chiamerà Pontificia Commissione per il Cinema, la Radio e la TV. Quindi possiamo dire che si inizia a intuire che il mondo, il panorama dei media eh, con cui interagire o di cui interessarsi o per i quali avviare una politica da parte della Chiesa non è più il cinema, non è più la radio che in qualche modo dal 31 in poi aveva portato anche conoscenze e competenza ma si avviava anche l'epoca della televisione che poi sappiamo ha avuto una parte fondamentale anche in quello che sarà successivamente eh, il Concilio Vaticano II. Nel frattempo tra il 51 e il 53 abbiamo una prima eh, sorta di eh, cineteca eh, vaticana, un prodomo di filmoteca vaticana in vicolo del Perucino. e eh, diciamo la ricerca che ho fatto, che poi appunto è confluita in questo libro eh, Il cinema dei papi, è stata una ricerca sugli archivi, su, su, sui pezzi di carta, su, sugli appunti e soprattutto ho potuto anche vedere un piccolo archivio della gendarmeria vaticana ed è molto interessante vi, vi leggo solamente alcune righe eh, di un, un piccolo documento del 1 luglio del 53 che ho trovato appunto in questo archivio della gendarmeria vaticana dice l'ingegner camillo rebecchini dell'ufficio tecnico della città del vaticano ha fatto noto che in via del perugino è stato convenientemente allestito un locale che dovrà funzionare da cineteca. D'ordine superiore le chiavi di detto locale saranno date in consegna al comando della gendarmeria, il quale custodirà le pellicole che in esso verranno depositate. Un registro di carico e scarico dovrà essere tenuto perfettamente aggiornato dal comando predetto. Ora, perché vi cito questa, questo piccolo brano? Perché è molto interessante eh, trovare le bolle di carico e di scarico eh, di questi film, bolle che provenivano dall'appartamento, si dice, e quando eh, si legge in un appunto, si dice proveniente dall'appartamento, il riferimento è univoco, cioè dall'appartamento vuol dire dal, dal Papa, dall'appartamento papale. E quindi erano presumibilmente dei, delle bobine, dei film eh, a carattere religioso che venivano donate in occasione di qualche visita particolare al Pontefice e il Pontefice appunto le mandava perché fossero custodite in questa eh, primitiva mh, cineteca che poi diventerà appunto filmoteca. Ora, eh, questa eh, nuova visione che appunto eh, Montini e O'Connor ebbero sul cinema e sul senso di una pontificia commissione, non più oramai per il cinema ma per il cinema, la radio e la televisione eh, che cosa eh, portava? Portava ad alcune novità, cioè dal punto di vista istituzionale eh, la competenza si allargava appunto come dicevo ai media e ai media di massa, quindi questo era un primo dato importante. Il secondo dato è che si superava l'atteggiamento censorio moralistico e si valorizzavano eh, i rapporti con gli organismi internazionali vi ho citato lo SIC l'organizzazione internazionale del cinema ma insieme anche a quel punto era nata l'unda cioè lo stesso organismo che si occupava però di televisione mentre sul piano politico pastorale questa concezione, soprattutto questo legame così forte con gli organismi internazionali, faceva di fatto superare una visione e una gestione esclusivamente curiale e italocentrica. Curiale perché? Perché il rapporto che aveva O'Connor con il mondo, soprattutto americano, del cinema e della televisione, permetteva un rapporto informale diretto che bypassava tutti i passaggi formali interno alla curia e italocentrico proprio perché la valorizzazione degli organismi internazionali poneva grande attenzione a quelle che erano le realtà dei media in quel momento oltre eh, la piccola penisola italica. Finisce questo grande pontificato di Giovanni scusate di Pio XII un pontificato che appunto lui eh, che, nel quale lui pose grande attenzione al cinema e arriviamo al suo successore Giovanni XXIII e Giovanni XXIII appunto fu quello che nel 59 diede a questa pontificia commissione carattere permanente cioè eh, divenne appunto un, uh, un ufficio um, ufficio della sede apostolica aggregato alla segreteria di stato quindi quella che poteva essere una commissione la cui vita era appunto mh, mh, diciamo legata probabilmente a un momento un interesse ecco che viene istituzionalizzata e diventa appunto un ufficio aggregato alla segreteria di stato giovanni ventitreesimo eh, viene eletto papa che era eh, mh, patriarca di Venezia quindi come patriarca di Venezia aveva frequentato il Lido in occasione eh, del, del festival internazionale del cinema ma lui anche a Parigi eh, amava ogni tanto vedere alcuni film insieme a qualche sacerdote a qualche, eh, in qualche congregazione religiosa, film religiosi film eh, educativi, film geografici era stato in qualche set anche ad esempio a vedere monsieur Vincent e quindi conosceva un po' quel mondo, si intratteneva aveva avuto rapporti e naturalmente quando diventa Papa colui che era mh, di tradizione, il patriarca che celebrava la messa per gli artisti e la messa per il mondo del cinema a Venezia, si apriva anche un grande interesse a volte si apriva una linea di credito che non corrispondeva però alla realtà. Quindi c'erano delle aspettative talmente grandi da parte del mondo del cinema che a volte eh, costruivano delle narrazioni che appunto erano più frutto di eh, desideri eh, che non di realtà. Perché vi dico questo? Perché per esempio c'è un caso molto interessante eh, che fa riferimento al film Les Amants di Louis Mal, del 1958 presentato appunto a Venezia e eh, nel tour di promozione di questo film, l'anno successivo, cioè nel 1959, sia in Brasile che in Argentina, lo stesso Louis Mal ebbe a dire che il Papa non trovò eh, disdicevole questo film e anzi ne permise la proiezione a Venezia. Naturalmente tutto questo faceva parte di una narrazione prodomosua, nel senso che è naturale che eh, il Patriarca di Venezia, pur andando a celebrare la Messa per gli artisti e per il mondo del cinema non può determinare il cartellone eh, del Festival di Venezia, e, e così come eh, era vero che eh, la Diocesi di Venezia, il Patriarcato, aveva eh, fatto un, un, un, un comunicato perché in quell'anno, nel 1958, la Mosi Venezia aveva presentato una serie di film molto discutibili dal punto di vista eh, morale. Ma naturalmente le aspettative che il mondo del cinema aveva nei confronti di un pontefice eh, che veniva appunto da Venezia e che in qualche modo rappresentava anche dal punto di vista dell'immagine una, ro una rottura col suo predecessore, una figura molto ieratica, sacrale, Invece Giovanni XXIII, un uomo semplice, un uomo appunto eh, che tutti hanno percepito immediatamente come eh, assai prossimo, fraterno, eh, portava a queste narrazioni che appunto eh, erano narrazioni che non corrispondevano in realtà. a Questo fatto del, del film Les Amants fece sì che dovette intervenire il nunzo, ci furono tutta una serie di, di rimproveri, di di diciamo, interventi anche ufficiali per chiedere eh, di precisare questa vicenda ma questo per dire appunto come eh, a volte se si decontestualizza eh, una, un, un intervento come appunto era decontestualizzata, la messa de, di Giovanni di, del Papa Buono di Giovanni XXIII a Venezia rispetto al fatto che lui fosse oramai diventato pontefice, si danno avvio a una serie di letture che non corrispondono a realtà comunque sia, al di là di questo fatto Giovanni XXIII non solo rende eh, istituzionale, stabile questo ufficio all'interno e aggregato alla segretaria di Stato, ma istituisce appunto la, la, la Filmoteca Vaticana Naturalmente l'istituzione della Filmoteca Vaticana a che cosa corrisponde? Corrisponde a quel desiderio di aggiornamento eh, di Giovanni XXIII eh, nel rapporto Chiesa-Mondo. Appunto dicevamo che la Filmoteca rappresenta uno spartiacque tra quella che poteva essere definita la doppia pedagogia eh, prima di essa, quindi incoraggiamento e ammonimento insieme, a quella che è un rinnovato rapporto della chiesa con il mondo contemporaneo un mondo così fortemente determinato dai media e quindi eh, in questo contesto appunto eh, nasce la filmoteca del 59 in un contesto in cui probabilmente eh, giovanni XXIII aveva in mente eh, il concilio non dimentichiamoci che lui eh, papa eletto in qualche modo di, di passaggio solo Dopo tre mesi, quindi a meno di 100 giorni dalla sua elezione, eh, indice non solo il Sinodo di Roma, non solo il rifacimento del codice di diritto canonico, ma anche eh, il, il Concilio Vaticano II, quindi non eh, la continuazione del Vaticano I che era stato interrotto, ma il Vaticano II, e lo fa ponendo una, una, una scelta molto forte, cioè non affidando più la preparazione alla quella che era il, il santo ufficio, oggi la dottrina della fede ma eh, alla segreteria di Stato e questo perché? Perché alla segreteria di Stato arrivano le relazioni delle visite da dell Limina cioè le riflessioni sullo stato di salute della Chiesa, delle vocazioni, del rapporto con altre religioni del, dell'inculturazione con le culture e quindi eh, alla segreteria di Stato arrivava, arrivano le relazioni della vita Concreta delle comunità cristiane ed è probabilmente proprio per questo che il concilio sarà un concilio, diciamo, pastorale, meno attento eh, alle questioni dottrinali che già c'erano, eh, quindi alcune vengono nuovamente eh, affermate, mh, definite. Ma l'interesse di Giovanni XXIII era appunto quello di dire oggi come la Chiesa può vivere la sua esperienza di segno profetico del regno nel mondo che è un mondo molto diverso da quello che c'era nel Vaticano I che c'era durante il Concilio di Trento quindi da questo punto di vista eh, la Filmoteca Vaticana l'istituzione della Filmoteca Vaticana si colloca appunto come eh, un grande segno di rinnovamento qual è l'esito? l'esito è quello che, eh, questo è un mio giudizio cioè che così come la Santa Sede eh, ha investito molto in risorse umane in risorse economiche, grazie a Dio, per esempio, per un grande archivio apostolico vaticano, per cui noi oggi, eh, e tutti voi, penso che vi occupate di storia, eh, possiamo attingere eh, ai documenti ben conservati, ben custoditi, ben organizzati, molto spesso di, di, digitalizzati. Quindi accanto all'archivio apostolico vaticano eh, c'è la Biblioteca Apostolica Vaticana, che è un grande una grandissima risorsa per i studiosi ecco il terzo pilastro avrebbe dovuto essere la Filmoteca Vaticana purtroppo la Filmoteca Vaticana non risponde eh, a questi grandi sogni a queste grandi possibilità a queste grandi strategie perché perché purtroppo eh, è, è rimasta una una raccolta sì di qualche migliaio di titoli eh, ma poco più diciamo non si è rivelata all'altezza di quella che avrebbe potuto essere oggi eh, la Filmoteca Vaticana come repertorio dello studio dell'audiovisivo e questo perché lo dico perché in fondo tra 50 anni gli storici faranno gli studi eh, non più sulle bolle pontificie, non più sulle pergamene che pure continueranno ad essere dovranno essere custodite mantenute ma molto spesso sui documenti audiovisivi eh, noi ricordiamo e, e con questo voglio anche chiudere questa lezione che così qualcuno di voi si sarà addormentato anche ma insomma può risvegliarsi al suono delle campane di mezzogiorno eh, eh, proviamo a pensare cosa è stata la ripresa e la regia della grande preghiera di Papa Francesco il 27 marzo eh, in occasione della pandemia dove lì per esempio, eh, io questo lo posso condividere, magari lo posso mandare alla professoressa Tenaglia ho fatto un'analisi dove lì anche la scelta per esempio di regia eh, dell'utilizzo eh, eh, cromatico determina eh, una percezione di quel momento eh, molto importante, no? di, di grande tensione tra il bene e il male, di grande lotta tra il bene e il male, in un pianto dell'umanità che è quel pianto che la telecamera ad esempio non ha asciugato sulle ottiche, per cui lo spettatore in qualche modo assume su di sé eh, quel, quelle gocce d'acqua che diventano lacrime, lacrime quasi di un nuovo percorso battesimale. Ecco, credo che per esempio tra 30 anni, 40 anni, studiare approfonditamente quel testo audiovisivo sarebbe certamente un grande momento eh, di, di storia importante. Credo che la filmoteca purtroppo, eh, al di là delle buone intenzioni iniziali, non ha avuto questo esito. Speriamo che in questa riforma complessiva della curia o l'archivio segreto, la biblioteca apostolica, si faccia carico appunto di adunare tutti quei segmenti, oltre alla Filmoteca Vaticana, tutti gli archivi, per esempio, del Centro Televisivo Vaticano e altro, che possano confluire in un grande archivio audiovisivo digitale per non disperdere il grande patrimonio eh, della storia della Chiesa che sarà affidato ai futuri studiosi di storia. Grazie e eh, ho finito. Ha <laughs> ha.